Proseguono senza sosta le ricerche dell'83enne, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 15 aprile. Vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari della racchetta stanno perlustrando i boschi limitrofi alla Chiassa, zona dove l'anziano avrebbe detto di essersi recato per cercare asparagi. A lanciare l'allarme sarebbe stata la figlia, il padre l'avrebbe contattata telefonicamente dicendole di aver perso l'orientamento nel bosco e di non riuscire più a trovare il sentiero per tornare all'auto. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi ma dell'uomo ancora nessuna traccia. Le ricerche sono coordinate dai vigili del fuoco di Arezzo che hanno attivato il posto di comando avanzato direttamente nei pressi della chiesa della chiesa superiore. Presente anche il personale TAS, topografia applicata al soccorso e SAPR, sistemi aeromobili di pilotaggio remoto, cinofili e nella giornata di ieri anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, oltre a polizia, carabinieri ed associazioni di volontariato.